E la Domenica del Corpus Domini, è una festa meravigliosa, mette al centro Gesù, la Santa Eucaristia, che poi è il mistero del dono, del dono di sé. Gesù si dona, si dona a noi e nella logica di questo dono che appunto eh, completa no? tutto quel percorso di donazione che... Comincia nella passione stessa di Gesù, con la sua morte in croce e l'atto del donarsi. Noi possiamo comprendere questo mistero solo se ci avviciniamo alla bontà di Dio che in Gesù si rende cibo per noi. Si dona così tanto da lasciarsi manducare da noi. Diventa parte di noi, diventa dono per ciascuno. Sì, ma mi sto chiedendo in questi giorni, un po' perché sto leggendo molto degli scritti di Don Tonino Bello, vale la pena, vale riconoscere il mistero dell'Eucaristia, adorarlo, inginocchiarsi dinanzi a lui e poi Continuare con la vita di sempre. Vale questo? Continuare ad ignorare i poveri, continuare a rimanere indifferenti di fronte a chi soffre, continuare a vivere come se nulla fosse. Mentre il Signore ci sta passando accanto, negli ostensori dell'umanità triste e sofferente, noi ci inginocchiamo dinanzi all'Eucaristia seppure questo avviene ancora da parte di qualche fedele sensibile e non riusciamo a inginocchiarci dinanzi a chi soffre per farci prossimo, per compiere quel gesto che pure fa parte di quel filo rosso no? che è la lavanda dei piedi, perché Gesù questo ha fatto si è donato ma ci ha detto fate anche voi questo cioè anche voi diventate dono gli uni per gli altri mi ricordo le processioni cui, del Corpus Domini in cui partecipavo quando ero seminarista a Molfetta. Partecipavamo alla processione, partecipavamo alla Santa Messa. Il vescovo era Don Tonino Bello e in un'omelia disse che non ci si può inginocchiare dinanzi al mistero di Gesù eucaristico se non si è disposti a cambiare la sorte di chi soffre. Non si può fare festa se un uomo ancora giace nel tabernacolo di una barca rovesciata nel porto di Molfetta, perché non ha casa. Non si può riconoscere il mistero alto di Gesù che troneggia da quello stensorio e inginocchiarsi dinanzi a Lui se ancora c'è qualcuno che è costretto a passare la notte con i propri figli in un vagone dentro la stazione delle nostre città. Non si può riconoscere il corpus domini se non si è disposti a riconoscere i corpi di tante persone con disabilità, persone sofferenti che sono abbandonate e reietela di uomini. Ecco, voglio lasciare con questa riflessione, la sto facendo di nuovo, l'ho fatta quel giorno quando rimasi colpito da quella omelia e la faccio ancora oggi. E la propongo a voi tutti che mi ascoltate. Buona domenica!